genetico doveva essere eliminato, mi dispiace doverlo dire, però cerca in tutti i modi di curarsi, di, addirittura anche, di arrivare addirittura a riprodursi, questo non segue più le regole precise della selezione naturale, cioè l'evoluzione della specie umana ha portato a delle altri valori che non sono più così, bru così brutali della selezione. Io se vedo uno che è stupido, da un punto di vista genetico devi pensare, non diamo da mangiare si toglie di lì e facciamo prima come facevano i naviti, grosso modo i matti, non ne volevano dire più i matti, i deficienti quelli, li toglievano via. da un punto di vista di selezione strettamente tesa al migliore, avevano ragione, solo che è un fatto crudele e di estrema gravità umana perché poi io, se io un povero, se io uno che ha dei problemi o a una ricompensa anche lì ce ne può essere utile anche se è un po' disgraziato in termini evolutivi quindi non c'è più una selezione così stretta la natura indubbiamente ha cercato sempre la visione aristocratica del mondo questo è indubbio pensi a affrontare l'indaggiazione cosa vuol dire? vuol dire che su dieci bambini vivono. chi viveva, chi rimaneva il più robusto e dispiacevano perché ho trovato un po' di caldo anche per loro, che vivevano anche loro. Io non lo detto così. Io come essere umano dicevo, com'è che non più caldo anche per gli altri? Non c'era e morivano. Ora quindi via via chi è che rimaneva, quello che era più forte. Questo è evidente. Però con lo sviluppo della società umana si tende anche a valorizzare altre cose della vita. Che non sono solo la selezione stretta. Una casa di riporti, è pieno di là in un fondo di un letto, no? e ancora stiamo qui, a dare da mangiare della gente che ormai non produce più, non fa più niente ma va, finiamo, no? una bella autonomia e buona notte, no? Ma ve la sentite voi? Io no, perché non ho la capacità di giudicare né di decidere sugli altri anzi, ah, tutto sommato, se faccio un po' di bene a quella persona, mi ritorna con il mio pagamento personale perché non c'è tanto il pagamento dei soldi, non è che sono tanti anche altre caratteristiche ecco allora che la società moderna affronta dei problemi certamente a livello genetico però ne acquisisce anche degli altri c'era dei negativi e anche dei positivi secondo me eh, il livello che abbiamo raggiunto noi oggi supera il problema della selezione strettamente legata chi è più bravo va avanti e si produce chi è meno bravo non va avanti questa è la mia opinione. Ma poi ho fatto la fiducia, fa se vogliamo, eh. Come mm. mm. <tose> ha fatto l'uomo a superare per 20.000 anni l'ultima gestione. Ha fatto così. Che fisico è? Aveva un fisico più forte del nostro. Perché noi non saremmo in grado, con l'ambiente in cui viviamo eccetera, di superare. A parte il fatto che c'è una mortalità paurosa, perché adesso praticamente in grosso modo vivono tutti. Invece una grazazione faceva una selezione paurosa. Ha fatto sì che c'erano individui capaci di resistere. Le mutazioni portavano dei caratteri favorevoli per fare in modo che potessero andare avanti. E quello hanno fatto sì che l'individuo non si estinguesse. Chi si è estinto si è in poche parole, da chi? Da chi ha vinto la lotta per il tempo. Per quanto dura fosse, perché è chiaro che le tante è una lotta dura. Eh? E quando c'è un'altra lo ma so, certamente, ma certo. So. Quindi quella è la lo da, da lottare grande. Oh, la grande. Ho fortunatamente da 500 mila in questa parte conciato il giallo fuoco. Eh? Perché prima c'era solo il calone di a mano. Quindi non potevamo cuocere i giri non potevamo riscaldarci non potevamo tenere gli animali feroci lontani dalla caverna che l'animale lo sa che se avvicina il fuoco non ci vuole andare, si brucia quindi abbiamo affrontato glaciazioni senza conoscere il fuoco questa è stata una delle migliori per noi conoscenza del fuoco per l'uomo di Realneta probabilmente non è stata solo la glaciazione a fare il figlio perché noi qui siamo tutti carini ci vogliamo tutti bene, Abbiamo tutti la pancia piena. Avete notato? Adesso mi là, una settimana si fa mangiare, no? Cominciamo a guardarci totto. È così o non è così. Perché siamo cattivi con la pancia piena, o in generale gli animali quando hanno la pancia piena non disturbano tanto. Il leone, quando ha mangiato o mangiato, torna Se non lo vai a tormentare, lui non ti tormenta più. Ma ci L'uomo no tormenta con la pancia piena, quindi è ancora più pericoloso, e quindi nel caso che voi siate un po' senza mangiare, ditemi un pochino come diventate voi, feroci, anche tutte le regole della convivenza civile, vanno avanti con la gente che aveva la pancia piena, cosa vi dice capisci? Le variazioni genetiche da generazione in generazione hanno avuto lo stesso un salto nel tempo no, o ultimamente no. sono più... Dunque queste mutazioni, che sono fenomeni casuali che avvengono nella duplicazione del DNA e che poi si trasmettono in proteine diverse, sembra che in certi momenti avvengano dei ritmi maggiori. Quando c'è stata quella esplosione di mutazioni, la comparsa di gruppi nuovi addirittura, la macroevoluzione, che non è del tutto più, è ancora chiarita, eh? mentre la teoria di Darwin e gli altri fatti detti giustificano la microevoluzione, la specie, poi per isolamento la specie. Sapete che la natura non vuole che le specie si contino, eh? Mi spiego. Esempio semplicissimo. Cavallo e asino. Sono due specie diverse, ecus cavallus ecus asino. Lei non vuole che si mescolino. Se io però faccio copiare un asino con una cavalla, nasce un culo. Se io faccio copiare un cavallo con un asino, nasce un prodotto sterile. E quindi blocca la riproduzione dell'ibrido. Quindi a questo punto cosa succede? Che lei vuole che le specie stiano separate. Perché a un certo punto, quando la mutazione perché magari il solamente geografico, ecologico, si ritornano a vicinare, non sono più capaci di fecondarsi perché i cromatini che vengono dai cromosomi della madre del padre non si avvicinano più, hanno dei pezzi diversi. Non so se mi sono piegati. A questo punto <coughs> la specie è isolata e quindi non si può più a con un'altra. Una ecco che cosa vi uomo di Dante, ricordate che non sappiamo se fossero due specie o una specie sola. Intanto abbiamo avuto l'idea la presunzione di chiamarci Homo sapiens e poi dopo ce l'avessimo dato sapiens vorrebbe dire sapiente, è vero? Non è vero che ce lo siamo dati noi questo nome in latino, voi capite che non c'è di di tirarsi su, è vero? Ma non so se l'uomo sapiens meriti un nome di questo genere, però se l'uomo di Neal era di una specie noi avevamo Homo sapiens noi Homo neandertaliensis non c'era possibilità di generazioni successive oltre al massimo la prima se invece era Homo sapiens neandertaliensis Homo sapiens sapiens allora sì, è come adesso esiste noi le varie razze c'è una razza, c'è una specie sola sulla terra le varie razze, la nera, la gialla, la bianca si possono incrociare se volete altra addirittura adesso si sta tornando indietro. Cosa vuol dire? La specie umana stava puntando su tre gruppi diversi che se non si mescolavano avevano dato tre specie diverse. Con l'aumento delle comunicazioni, i rimescolamenti, i eccetera, si rimescolano di nuovo pure lì. Si torna indietro rispetto al processo che aveva fatto la razza della specie umana. Un errore si sposa con una bianca lui riattacca le due specie di due razze se invece i letti non si toccavano più con i bianchi nel tempo davano due specie diverse quindi noi in questo modo stiamo tornando indietro da, oh, non so, io non darò sempre più ferma, però da un punto di vista genetico il lavoro che dava tre razze diverse della specie umana è in parte annullato dal rinescolamento del movimento delle popolazioni uno si incontra con una bella cilindra voi cosa farete? È della stessa specie, può fare anche famiglia, oh, la prole è seconda, eh? Perché è della stessa specie. Quindi tutti il per fare la raffaggiale bianca, a questo punto si percono di nuovo, chiaro? E quindi il discorso delle votazioni non è che siano sempre assoluti nello stesso eh? lingua, anzi per poter spiegare la macroevoluzione, la comparsa dei grandi gruppi, sentire che in certi momenti per causa ancora non chiare, si usa dell'esplosione di mutazione. D'accordo? Comunque l'evoluzione continua anche adesso, non c'è dubbio, come continua il biochimismo che avete dentro di voi. Che io adesso questa sera non ci ho parlato, perché abbiamo troppi lati. Però vi posso dire che da un punto di vista biochimico, siete fenomeni straordinari. Ma alla grande, eh? E allora qui, cosa c'è da dire? che studiando le scienze della natura si vede che c'è qualcosa di strumento dentro perché è vero che certi fatti sono caso però caso sempre su strutture che c'erano mi spiego io mi affaccio a qualcosa no, mi affaccio del vedere poi cosa faccio? sono libero, eh? posso guardare il paesaggio o buttarlo giù, no? se li butto giù, abbi ah, con la legge di tutto ma c'è da fare Ora allora, voi direte, ma allora, è stato il caso, calma. Io una delle due strade dovevo prendo O prendo quello di stare al bambone, o quello di buttarlo giù. Che mi sia buttato giù è stato il caso. Vabbè, mi detto pure che voi, però c'era già la possibilità. E quindi il con tutta la sua evoluzione, con tutto il suo biochimismo, entra sempre nelle metodi della fisica e della chimica. Non cambia più che niente, eh? La chimica e la fisica del è uguale a quella dell'organico è uguale a quella del vivente. Non cambia. Le leggi della natura sono sempre quelle, certo applicate su strutture molto più complesse, questo sì, ma il principio è sempre quello. L'ultima dire una cosa facciamo Do che facciamo tardi. Dove è ancora? La volta sull'universo mi ha sconvolto. Ehm. Questa qui ancora di più. Mi hanno sconvolto tre cose. Una che la tendenza del cervello è quella di ampliarsi sempre di più quindi ci coprirà no, certo. secondo, secondo, secondo, il volume cranico siamo no, a 1500 in questo caso no, no, no. non è indice assoluto di intelligenza perché noi abbiamo una forma frontale dobbiamo delle sinapsi interneuronali tra le cellule che è quella che regola l'intelligenza quindi a questo punto le associazioni tra i neuroni la profondità dei sotti delle circostanze neurali, anche in un cervello meno grande, non è detto che sia un inferiore all'altro, eh? le ci sto, alla grande testa non capisce niente, scusa, questo è quello, ma per dire che non è il volume della testa in termini assoluti, certo che fa pensare, cresce sempre il volume grafico, che si danno anche le capacità, quindi. ma sono anche legate a delle associazioni interneuronali nella zona frontale, che è quella di assoluzione. <susurra> di pure, potere, e poi le altre cose che non scopro una il discorso degli anfibi che fanno una riproduzione esterna sì. allora, dunque gli anfibi hanno tutti riproduzione esterna <susurra> hanno la croata no, e allora quando la femmina si mette in tre dita il maschio dove sale? Si esitano un pochino i poveretti, certo, non ci sono gli organi compulatori. Il maschio è citato, fa colare le cervice sessuali maschili nell'acqua. La femmina è citata solo. Fa colare le cervole femmine nell'acqua, qui avviene la formazione che è esterna. E cosa ci volete fare? A mettere c'è una in interna, non c'è che diceva interna. Nel caso è degli offini, però se andiamo dai rettili compresi, pur con la cloaca come i rettili, gli uccelli e i mammiferi non presi, cioè avvicinano le croacche, cioè in pratica non c'è più l'esterno, i prodotti genitali vanno dentro della cloaca femminile, la seconda, seconda femminile è interna, cioè la presenza di autori che chiaramente i marsupiali e i placettari, uomo compreso, non è assoluta per la di interna perché dicevo tutti quelli con sono arrivati terrestri l'hanno anche loro Poi, e la terza cosa gli insetti ci devono distruggere dunque gli insetti è il più potente gruppo di animali della terra si chiamano anche elsa perché hanno tre paia di arti. sono loro se andiamo negli altri di quei rami li hanno qua ma a livello a scorpione, gli unici viventi sulla Terra che hanno tre paia di atti sono gli insetti. Il gruppo è potentissimo. animali terrestri non hanno branchiera, quindi quelli che stanno nell'acqua vengono a galla per respirare. Fecondazione interna. Quasi tutto questo gruppo indiretto, ma le per avere lo cavallo ci vogliono le uova vuole l'allarma, la crisiale, perfetto. Questo gruppo ha scarse esigenze di ambiente. Animali medio piccoli non diventano mai tanto grandi. Fanno un tentativo con le lubellule dell'ordinciano simuliano almeno un metodo di apertura larga. Queste libellule, eh? praticamente il masso. Ma la massa è piccola. Quindi l'animale ha grandi capacità riproduttive grande, grande resistenza. <coughs> Quando ho fatto scoppiare la bomba astronica Mosaurus gli americani, a una certa distanza hanno messo degli animali, non vicini perché bruciano, no? cioè, per vedere come rispondono le radiazioni. Abbiamo messo dei lato degli scalafaggi, d'accordo? Bene, questi prendevano le radiazioni e stavano bene come prima. Anzi, venivano stimolati nella No, no, Quindi altrimenti per l'uomo diventano fatali, per l'animale no, anche perché è restritto, è un po' da no. Noi abbiamo uno scheletro interno, uno scheletro esterno, noi abbiamo uno scheletro esterno, è scheletro di chitina, noi abbiamo sempre un dorsale, loro non hanno il d'accordo? Noi abbiamo un sistema circolatorio chiuso, loro non hanno un uso aperto, con un vaso dorsale. quindi il ha una struttura organizzativa molto diversa dalla nostra, di ha una enorme capacità riproduttiva. A questo punto voi capite che si riproduce molto, resiste molto da tanta prole che si riproduce, domina già il medio piccolo, il grande no, ma il medio piccolo, tra le così, cominciano già loro a dominare aspettano che ci chiamiamo di più noi. Come i mammiferi, hanno aspettato che si cavassano dei pini rettili, in poche parole. Così, se domani noi andiamo via, ci roviniamo noi, ci distruggiamo noi, cosa che non è neanche completamente distruggere Seguriamo, questo sette dice. E gli insetti, come fai a fermarli? Come fate a fermare? Pensate che adesso l'uomo, vi dicevo, sta praticamente avvelenando il pianeta per cercare di fermare gli insetti. Ne ha fermate molte farfalle, molti scarabei, ma molti sono potentissima attività rivoltiva. Vi faccio solo un esempio. Quando ero un bambino io, davano il DD, era quello contro le mosche. Oh, era anche di contatto, quindi. Fa, boh. Avevo prima una casa vecchia antica e c'era un camino con dei, dei fusoni. Io li andavo a prendere. Avevo quelle antenne lunghe, vabbè. Poi mi mettevo in una scatolina di carne di legno, ci mettevo un vetro sopra e poi ci buttavo un po' di polverina di DVD. Diventavano tutti bianchi i polverini. E avevano tutte le antenine bianche. Sapete cosa faceva il fuso? Si puliva le antenne in bocca, quindi si mangiava il DVD. Non moriva mica. Poi era un gruppo di fungote resistente. Allora, ci potete dare tutti i TDD che volete non sono altri, questo per darvi un'idea, io stesso l'ho verificato personalmente, con poca miseria e di contatto quando se lo mangia, di siccome ci lascia le pelle, neanche persone. Altri, allora, sì, siccome lo lasciamo lì dentro l'animale mangia di tutto, può dividere, roseghiamo il legno, perché è una cassettina di legno, ma eh. ah, mangia tutto, d'accordo? Oh, I blatto di lì sono molto antichi, eh. Quelli andiamo all'inizio dell'era paleo le blatte, le blatte orientali blatte, le blatte la blatte alla pericoletta americana la blatte germanica sono quelle con i lupi neri la femmina porta anche il crudo di uova attaccato nella donna, bene, quelle lì sono così altissime, sono naturi mangiano tutto non c'è niente che si salvi, tutto quello che questo è un pochino convertibile non lo so mai allora per dire che questo gruppo così potente sta dominando nel medio piccolo allora, forse non so inconsciamente aspetta che ci togliamo di, di voi, non su di voi. Questo io non posso dirlo perché non deve prevedere. L'uomo è un animale potente, eh? l'uomo è un animale potente perché ha delle capacità non piccole, eh? con l'intelligenza che si trova nel bene o nel male, può anche fare delle cose notevoli, eh? dipende cosa potrà fare il Questa è la mia opinione. Intanto, avete dato domande a fare? 素晴らしいです